Che portatore di allegria ma che buongiorno grazie grazie grazie grazie grazie mille Aspetta A via di in ho fatto una canna da pesca per i pesci, faccio il pesci, posso, disegna... posso disegnare il pesciolino sul lato. tatuare! Un pesciolino sull'alto, dai! Se te facessi un bugno un destro Dai, il pesciolino tam Non sono lo deve tatuare! Non delle tatuare, posso scrivere io. Eh, schifo a lui! Ah, schifo sc sc non ne parliamo proprio. Ma è bravo! Lo su eh, la non avevano capito, non capito, sai! sai, sai. Non sai grazie per la dello faccio <ride> Monica, la donna che ha dato a giulio